Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia, nel breve video di oggi vedremo una videoguida molto interessante come fare una fotocomposizione fra questa immagine qua, eh, l'immagine di un lucertolone e vedete questa praticamente mezza inquadratura del viso di Angelina Jolie. Per avere tipo un, un effetto come eh, l'eroe, il supereroe di X-Men mistica, facciamo un effetto eh, di questo genere. Allora iniziamo subito senza indugi. Andiamo in questo sito e noi carichiamo, premendo apri immagine, l'immagine di sfondo del lucertolone all'applicativo diciamo, diciamo subito vedete con la rotella si può ingrandire o diminuire vedete questo viene stato preso come sfondo e diciamo di caricare ovviamente l'immagine del viso di Angelina Jolie andiamo nel menu livello e facciamo aggiungi livello con immagine aggiungiamo vedete per la prima volta la prima immagine è la parte sinistra del volto Facciamo apri e evidentemente noi adesso che cosa dobbiamo fare con questa immagine? Noi la dobbiamo eh, ribaltare per fare un'immagine eh, di, un, di un volto diciamo normale. Quindi possiamo andare, vediamo dove possiamo andare. Possiamo andare sì, sì, sicuramente su rotazione immagine, e vedete facciamo capovolgi in orizzontale. Poi la prendiamo con il mouse, no, con la freccina e noi la spostiamo. Vedete, ci sono questa specie di regole eh, diciamo, eh, porpora che ci indicano quando questa immagine è centrata all'interno, diciamo, della nostra eh, struttura del, del lavoro. Benissimo, adesso facciamo nuovamente il livello, aggiungi livello con immagine, facciamo la seconda immagine per comporre un'immagine, un viso completo. Vedete, e noi sempre con la freccina, sempre selezionando questo livello, noi la spostiamo finché, diciamo... Noi possiamo usare anche, anche le freccine della tastiera per fermarci in maniera proprio millimetrica quando la cosa ci convince. Va bene? Facciamo così che ci convince a questo punto qua. Così è un viso normale. A questo punto noi possiamo andare in questo livello qua, facciamo tasto destro e facciamo unisci i livelli sotto di modo che questi due mezzi visi diventino, vedete, un viso soltanto. Adesso noi dobbiamo verificare un pochino la dimensione e la correttezza della posizione dell'immagine del lucertolone. Vedete, se noi selezioniamo e deselezioniamo questi, queste caselle, noi possiamo vedere un livello o l'altro. Allora, se le, selezioniamo il lucertolone, facciamo così. Abbassiamo tasto destro la trasparenza di Angelina Jolie, se no non riusciamo ad allineare l'immagine. Poi selezioniamo il lucertolone e adesso noi lo vogliamo spostare, questo lucertolone. possiamo anche ri ri ridimensionare. Per tentare, facciamo così, sblocchiamolo, se no non riusciamo a, a ridimensionarlo. Vedete, noi tentiamo di gestire questo livello qua in maniera tale che praticamente occupi tutto il viso possiamo anche vediamo adesso ci proviamo trasformiamo gli occhi del lucertolone in una specie di lacrime da Pierrot e noi vogliamo che occupi tutto il viso finalmente va bene oggi faremo una fotocomposizione utilizzando lo strumento lo strumento maschera di livello che è molto più semplice di quello che sembra aspettate che bisogna beccare tentiamo di beccarlo precisamente diciamo che va bene così ci rendiamo, ci rendiamo soddisfatti va bene facciamo un pochino forse più più così più a destra e poi forse possiamo raddrizzare così le lacrime diciamo tentiamo di metterle eccole qua un pochino con il mouse va bene così allora a questo punto noi che abbiamo eh, sovrapposto queste immagini possiamo tornare nel livello di Angelina Jolie e riaumentare completamente l'opacità Ovviamente noi dobbiamo lavorare con un livello di maschera, quindi che cosa facciamo? Andiamo per esempio nel menu livello e facciamo aggiungi maschera. Ci fa scomparire il viso di Angiolina Jolie? Allora nella barra strumenti specifica per la maschera noi andiamo in questi tre puntini e diciamo inverti maschera perché noi in realtà dobbiamo lavorare sull'immagine di Angelina Jolie e ovviamente facciamo rimuovi dalla maschera. Scegliamo maschera con disegno perché noi dobbiamo come spennellare il viso la pelle di Angelina Jolie per far venire sotto le increspature del lucertolone. Scegliamo vedete questo strumento qua possiamo scegliere questo che è il più eh, sfumato di tutti ad una dimensione del 200% con un'opacità del 30%. Iniziamo diciamo a mano sempre con lo strumento vedete maschera con disegno e rimuovi dalla maschera vedete se noi col mouse facciamo così stiamo facendo rivenire fuori vedete seguendo i lineamenti del viso diciamo il motivo del lucertolone facendo, avvicinandoci a quello che vogliamo fare vogliamo trasformare in Angiolina Jolie in una specie del personaggio mistica di degli X-Pen e ovviamente noi abbiamo dato il 30% e basta non il 100% perché altrimenti l'effetto andrebbe ad oscurare i lineamenti del viso e ovviamente stiamo attenti a non praticare questo tipo di spugnatura eh, negli occhi e nella bocca, noi vogliamo che gli occhi e la bocca rimangano con la loro definizione vedete non stiamo facendo molto velocemente Stiamo facendo, se noi vogliamo aumentare l'effetto, praticamente noi ci ripassiamo, è come se avessimo dato no, il 60%. Vedete, se noi facciamo così, con una seconda spugnatura, viene fuori un doppio effetto e l'effetto della, della, della pelle, diciamo, da, eh, da lucertolone viene aumentato. Vedete, noi diciamo che ci possiamo ritenere anche soddisfatti, d'accordo, perché già si vede. Allora, a questo punto, dato che noi abbiamo fatto la prima spugnatura per far venire fuori la pelle da, da lucertolone, possiamo fare tasto destro in questo livello e, diciamo, appiattisci immagine, di modo che diventi una sola immagine. Allora, vedete, c'è una piccola simmetria qui, mentre l'orecchio qui sta al bordo, qui no. Allora facciamo selezione, ovviamente la selezione è quella rettangolo, non a mano. Selezioniamo vicino al bordo dell'orecchio, facciamo così andiamo nel menu immagine e gli diciamo ritaglia il riquadro, abbiamo semplicemente, non ce l'ha fatto, lo rifacciamo subito, eh? togliamo la sfumatura perché non ci interessa, rifacciamolo un pochino ancora di più, ancora c'è da togliere un pochino di bordo e, esatto adesso un pochino eh, più simmetrico adesso noi quello che vogliamo fare è sfocare ancora di più lo sfondo perché noi vogliamo dare una diciamo prospettiva eh, maggiore al viso allora scegliamo questo strumento qua che è la selezione collazzo, e facciamo quello libero cioè a mano facciamo sempre sfuma con uno no? da, molto velocemente noi con il mouse tentiamo di selezionare il viso anche in una maniera non proprio precisissima come sto facendo perché il mouse non è esattamente lo strumento migliore. Quindi quando arriviamo qua usciamo da, dalla tavolozza, rientriamo e, e chiudiamo. Poi facciamo seleziona, inverti perché noi vogliamo sfocare le orecchie praticamente. Andiamo nel menu filtro, facciamo i dettagli, sfoca e se noi per esempio movimentiamo questo strumento possiamo vedere direttamente che aumenta la sfocatura. Noi stiamo dando diciamo una maggiore incisività al primo piano e stiamo sfocando il secondo piano. Abb abbiamo fatto, facciamo seleziona, deseleziona. Allora adesso a questo punto ci stiamo avvicinando a quello che vogliamo fare. Possiamo sicuramente applicare il filtro per far sembrare la pelle blu come il personaggio di Mistika, Facciamo filtro, libreria degli effetti, noi l'abbiamo trovato all'interno di questa tipologia arsi e poi vedete abbiamo trovato questo effetto qua, il dark street. Anche il dark street è, è regolabile, lo possiamo regolare per non farlo troppo esagerato. Vedete noi lo mettiamo tipo al 57-60%, facciamo così a posto, quello che noi vogliamo fare differentemente dal personaggio originale agli occhi gialli, noi vogliamo gli occhi verdi utilizziamo lo strumento sempre selezione ma questa volta non con il rettangolo ma con l'ellisse l'ellisse in realtà a seconda di come lo fa con la rotella ci avviciniamo un pochino sugli occhi l'occhio destro di Angelina vediamo così poi con lo strumento diciamo aggiunge selezione facciamo l'occhio sinistro facciamo così perfetto andiamo all'interno del menu regolazione facciamo bilanciamento colore se noi lo vogliamo verso il verde non dobbiamo fare altro che abbattere il blu abbattere il rosso e aumentare il, il verde nei tre colori fondamentali ovviamente vedete l'entità viene verde mantenendo tutti i riflessi tutte le sfumature facciamo selezione le seleziona ci allontaniamo vediamo come è venuto ci va bene adesso vogliamo fare la bocca invece la vogliamo fare rossa prendiamo lo strumento di selezione a mano con una sfumatura di due. va bene questo deve essere fatto un pochino più, più preciso vediamolo Eh, tentiamo di farlo a mano altrimenti lo rifacciamo, facciamo a nulla con CTRL Z, ci sta venendo abbastanza bene, non benissimo, ma vogliamo chiudere questo video. Nella stessa maniera prendiamo regolazione, facciamo eh, bilanciamento colore, a questo punto noi lo vogliamo verso il rosso, quindi che cosa facciamo? Abbattiamo il blu, il verde e aumentiamo un pochino, occhio il rosso. D'accordo? Facciamo applica, seleziona, facciamo deseleziona. Tutto quanto, tutto andiamo indietro ed ecco che è venuto il nostro effetto vedete da un mezzo viso di Angelina Jolie abbiamo ricostruito una persona che non esiste con due mezzi visi di Angelina Jolie l'abbiamo sovrapposta al lucertolone con lo strumento maschera che troviamo in questo menu e avendolo invertito per poter spugnare la pelle di Angelina Jolie e far venire il sotto del lucertolone poi abbiamo applicato il filtro dark street poi abbiamo colorato di verde con il bilanciamento colore, gli occhi e colorato di rosso la bocca. Adesso sicuramente abbiamo sfocato lo sfondo, possiamo fare file esporta direttamente, l'esportazione rapida in png, lui ce lo mette direttamente nella scrivania perché al mio browser ho detto di salvare tutto nella scrivania, quindi noi vediamo adesso, questo è il lucertolone, ce lo cancelliamo finalmente che è brutto, lo vediamo, Questo era il mezzo viso di Angelina Jolie, vedete come qui sembra Angelina Jolie mentre qui in realtà un pochino mistica non sembra più Angelina Jolie perché due mezzi visi di una persona non fanno la stessa persona perché ci sono delle piccole differenze. Vedete questa è mezza Angelina Jolie e questo è il nostro personaggio mistica con gli occhi verdi, con la bocca rossa e con vedete, gli occhi del lucertolone che sembrano un po' di lacrime di Pierrot